Oggi parliamo di lady vendetta don don don, don. ma che bella è questa edizione va bene vi faccio vedere l'edizione anche se non la mette a fuoco perché è un grandissimo ragazzi è meravigliosa è meravigliosa devo farvela vedere per forza Sì, la voce sparata in faccia devo farvela vedere per forza perché è meravigliosa e poi perché punto Molto sofisticata eh, Qua c'è questo fantastico cane La silhouette di un cane su, che, che è un mezzo cane mezzo slitta E qua sotto c'è... dica eh, ah, si, sì, è un cellulare Un cellulare con dei piccoli ciondolini attaccati ah, Vi faccio vedere anche sotto, guarda che ci sono Qua c'è una... Una specie di poster Il librettino con dentro un sacco di cose belle scritte, e la cartolina, questa ti piacerà, oh scusa ci ho messo il dito sopra, questa ti piacerà parecchio tu che sei amante dei poster, comunque l'edizione è molto bella, lo dicevo l'altro giorno sembra certo, cioè, è talmente bella che la si potrebbe usare come, come quadro, vedete? Questa quasi è da mettere tipo. qua c'è quella dell'altro film, Mr. Vendetta, ne abbiamo parlato l'altra volta. Questa non ve la apro. Purtroppo mi manca Old Boy, mi manca Old Boy di questa collana qua. Sto cercando di capire se, come e quando comprarmelo perché veramente, ragazzi, questa è una trilogia meravigliosa. Per chi non lo sapesse si chiama Trilogia della Vendetta, si chiama Trilogia della Vendetta ma non è stata pensata inizialmente come una trilogia, cioè lui, uh, Park Chan-wok ha fatto uh, Mister Vendetta, poi gli è arrivato un altro soggetto che gli piaceva, che aveva come tema la vendetta, che era All Boy, e ha deciso di farlo lo stesso anche se era una ripetizione perché ha detto però cazzo soggetto è bello andiamo avanti quindi un altro film sulla vendetta e poi alla fine ha deciso di concludere con un film come appunto Lady Vendetta ovviamente ragazzi è un film meraviglioso ma veramente meraviglioso sono stati masterizzati in 4k Vedi, queste edizioni hanno il Blu-ray e il 4K. Quindi se tu hai il lettore solo Blu-ray te li compri e poi quando avrai il 4K te le, te le guardi in 4K. Si vedono da Dio, sono una meraviglia. Non tutti i 4K che mi mandano si vedono bene. Um, però questi si vedono veramente bene. Sono veramente una meraviglia. A me sono piaciuti in maniera crescente. Lady V primo, Oldboy secondo e Mr. Vendetta terzo. Guarda, io ho provato a mettermi lì e dire... Qual è quello che preferisco Ma alla fine penso che Non mi importa più di tanto Cioè li vedo come veramente un grandissimo regalo Sono strabelli. Ognuno racconta Allora per un certo verso raccontano la stessa cosa Ma in modi diversi e con elementi diversi Quindi mh, non lo so alla fine non ha tanto importanza Allora vediamoci il trailer Il trailer non vi dico molto sulla trama perché non voglio entrare troppo nel, eh, nello spoiler, però chi l'ha già visto sa, poi saprà che, che riferimenti sono quelli che farò. C'è una ragazza mol, molto, molto difficile da capire all'inizio perché il film è raccontato in, in modalità puzzle, cioè ti viene dato un pezzettino di storia ogni volta, quindi... Eh, all'inizio ti sembra veramente di non capire un cazzo quasi ti viene voglia di, di, di mettere in pausa e dire no adesso lo rivedo perché forse ho perso un pezzo no no è fatto apposta così è fatto apposta così e piano piano eh, come prenderà, eh, si metterà a fuoco la storia piano piano perché appunto ogni pezzettino ci darà eh, la visione completa di ciò che è accaduto all'inizio noi sappiamo che c'è questa ragazza che ha rapito un bambino e l'ha ucciso ed è finita in galera per questa ragione. Ehm, piano piano scopriremo che, che cosa è accaduto, come è accaduto e, e dove voleva andare a parare il film. Un po' come anche negli altri film, ma forse in questo caso addirittura io ci ho visto molto più simbolismo rispetto agli altri, agli altri film, ci sono delle cose molto interessanti. C'è una famosa scena del cane, per esempio, eh, c'è questo uomo che ha la faccia da cane, eh, scusate, questo cane che ha la faccia da uomo, perdonatemi, questo cane che ha la faccia da uomo ma che anche, è anche una slitta da neve in questo luogo pieno di neve ora io non vi dico che situazione è questa perché sarebbe spoiler per chi non l'ha visto però eh, rappresenta già lì c'è tantissimo simbolismo no? c'è tantissimo simbolismo perché chiaramente se avete visto il film sapete chi è quell'uomo lì tra l'altro interpretato dall'attore che è protagonista di All Boy e eh, succederà qualcosa che vi, vi farà capire il, il significato del sogno, no? Succederà qualcosa al, all'uomo cane. La neve, è simbolo di purificazione, vi farà, chiaramente se voi la leggete da questo punto di vista, in quella scena lì, capite che quella scena lì rappresenta una volontà di purificazione, quindi tramite un certo atto si vuole andare a purificarsi, a rimettere a posto le cose. E poi vedrete anche alla fine del film la neve, che rappresenta appunto eh, sempre la purificazione. Ma ci sono tantissimi simbolismi e cose di questo tipo. L'ho trovato molto più carico di simbolismi eh, rispetto magari a un... Eh, Mr. Vendetta e All Boy è chiaramente il terzo film, quindi lui è maturato anche, per cui magari ha aumentato certe caratteristiche stilistiche che gli piacciono. Eh, la cosa, la cosa veramente molto divertente, dire di Lady vendetta è proprio la struttura della sceneggiatura a puzzle che eh, ti aggancia piano piano all'inizio se senti quasi un po di difficoltà ma appunto con questo meccanismo ti aggancia sempre di più quindi è un'escalation di curiosità perché tu a quel punto una volta che hai iniziato il lavoro di ricomposizione non puoi fermarti hai bisogno ogni volta di sapere di più eh, ben scritta ma, an ma anche i dialoghi sono molto belli Interessanti da un certo punto di vista perché spesso uh, vengono create delle situazioni di dialogo tra personaggi su più livelli su, su, su doppio livello quindi è una cosa che vedo raramente nei film ma quando c'è mi piace molto i protagonisti si parlano e nello stesso colloquio si affrontano due discussioni nello stesso tempo quindi i protagonisti parlano poi passano a un altro discorso, poi tornano al discorso precedente. e In alternanza portano avanti due temi importanti per eh, il, pro il proseguimento della trama. Quindi sono comunque due parti di storia che, devono, eh, che vanno in parallelo. Quindi questi dialoghi sono estremamente divertenti, sono estremamente eh, intrattenenti perché appunto svelano... Eh, due cose nello stesso momento, non è che mh, i protagonisti si incontrano, parlando di una roba e ok, poi in un altro momento ne parlano di un'altra, no, nella stessa scena svelano più cose perché parlano eh, di, di, di due argomenti nello stesso momento, questo l'ho trovato molto molto, mh, intanto è difficile comunque scrivere dei dialoghi così e anche interpretarli, per cui è comunque una cosa molto, molto figa e poi è anche molto divertente e soddisfacente per chi guarda, per chi segue la storia. Eh, come in tutti i film di Parchance Walk ci sono un sacco di colpevoli. Cioè tante persone nelle sue storie hanno la, la colpa di qualcosa hanno, ce l'hanno all'inizio alla fine o durante o ce l'avevano già tutti hanno una grande colpa c'è sempre solo un uno o, o più eh, diciamo personaggi che invece non ha nessuna colpa è totalmente eh, privo di colpe è innocente al 100% Nel, in, in Mister Vendetta è la bambina, in uh, Old Boy è la ragazzina, ragazza, che però appunto conosciamo anche come bambina in un certo punto del film, e in uh, Mister Vendetta è il bambino e gli altri bambini. Quindi il bambino, l'infante, come figura innocente, che subisce ed è anche quello che l'unico che subisce ma non, non fa subire a nessuno e eh. quindi è la figura dell'innocente che è perenne nella trilogia della vendetta l'innocente vero perché poi noi abbiamo dei protagonisti che sono sì per cui simpatizziamo eh, per cui proviamo pena perché hanno subito però sono anche coloro che fanno subire quindi colpevoli eh, o perché applicano una vendetta o perché la loro vendetta si porterà delle conseguenze eh, ancora più brutte, eccetera, eccetera. Eh, ci, ci sono anche eh, mh, due temi che ritornano, che sono presenti negli altri film, che sono due temi molto, molto intriganti, che sono il, il rapimento, Entra, tutti e tre i film contengono il rapimento, pure qua c'è il rapimento, ve l'ho detto all'inizio, si scopre che lei, la ragazza, ha rapito un bambino, nel, nel film Mister Vendetta c'è un rapimento di una bambina, nel film All Boy c'è un rapimento di un adulto, quindi c'è sempre il rapimento, in tutti i film c'è il tema della prigionia, quindi dell'essere reclusi, ma non solo, c'è anche il tema della prigione, Soprattutto in Lady Vendetta, in, in All Boy c'è il tema della prigione inteso come prigionia proprio. Eh, ci sarà una sorta appunto di prigione fittizia, ma che comunque in, in, a tutti gli effetti è una prigione, perché ci sta tanti anni. e Invece in Lady Vendetta il tema della prigione è molto più amplificato perché appunto... Eh, la protagonista finirà in prigione, conoscerà altre carcerate, si instaurerà un rapporto con le carcerate. Eh, è molto presente questa cosa. Eh, da questo punto di vista i film sono molto simili come, come tematiche. Il, eh, il tema, alla fine il tema è, è annunciato, no? il tema principale è annunciato ed è sempre la vendetta che c'è in tutti e tre i film. In questo caso, non vi spiego perché c'è la vendetta, perché qualcuno di voi potrebbe non aver visto il film, in questo caso c'è una, una particolare aggiunta nel tema della vendetta, perché la, la vendetta è veramente il tema focale, no? In questo caso c'è il tema della vendetta costruita, preparata come se fosse un evento religioso, come se fosse un, un grande evento, un evento che richiede sfarzosità, bellezza. Questo è molto figo rispetto agli altri film. Chiaramente negli altri film non era necessario in questo film. Le, mh, ci sono le condizioni per raccontare la vendetta come qualcosa che va celebrato come se fosse un funerale o come se fosse una messa. Un, eh, è un momento sacro, quindi ci saranno... Delle cose che saranno curate a livello estetico da parte del Vendicatore che eh, devono essere tutte fatte in un certo modo perché deve essere tutto perfetto per in qualche maniera ricevere un perdono, eh, sistemare le cose tra virgolette diciamo, c'è questa, questa volontà. In questo tema della vendetta torna i grandi dubbi perché è lui che cosa fa? Negli altri film e qua lo rifà tantissimo, qua lo fa in modo ancora più giocoso. Eh, lui ti, ti dice, ok, questo, questo personaggio sta andando a vendicarsi, però ogni volta che, che va avanti nella storia e succedono delle cose, lo spettatore non ha la sensazione che quello che sta accadendo sia giusto. O sempre giusto ogni volta il regista ci fa chiedere, ci, ci pone dei dubbi morali è giusto vendicarsi con questa persona così è giusto vendicarsi eh, adesso. Qua poi rischio di entrare un po' nella parte spoiler perché ci sono c'è una scena finale di, di vendetta, diciamo, chiamiamola così anzi la chiamerei di esecuzione che è molto grottesca è molto è straziante ma anche allo stesso tempo grottesca e e, mm, e che ci pone appunto quella domanda del ma è veramente necessario? cioè è, è veramente così che devono andare le cose per, per finire nel giusto? o, o come succede poi eh, anche negli altri film oppure Mm, non ha senso tutta questa vendetta. No, io ci vedo. Io quando vedo i film di chan Walk penso sempre: eh, è veramente un, uh, un film che, che ti punzecchia. No, ti, ti, ti dice da una, da una parte: ti dice, sì, è giusto. Dall'altra ti dice, ma sei sicuro che sia giusto che il personaggio vada avanti così a fare questa cosa? quindi hai continuamente, continuamente il dubbio morale che la vendetta non sia la strada giusta ma anche il contrario di questa affermazione qua quindi è, è, è uno dei motivi per cui mi piace tantissimo questo film ma anche gli altri è che ti, ti costringe a riflettere in continuazione ma anche dopo, anche adesso mentre ne sto parlando io non saprei dire che cosa penso esattamente in termini morali di ciò che accade, cioè se sono d'accordo con quello che fa la protagonista, se sono d'accordo con quello che fa l'antagonista della protagonista. Ti fa sentire in colpa per l'empatia che provi per il protagonista. Esatto. Sì, quello... Ciao Luisita, benvenuto. Quello... Poi tu ti senti ehm, in empatia anche con eh, i genitori dei bambini scomparsi, Uh, ti senti l'empatia con la ragazza, protagonista del film, ti senti l'empatia un po' con tutti, un po' con tutti e c'è una, una riflessione che ho fatto mh, proprio su questo discorso dell'empatia, dell'empatia del, del chi è buono, chi non è buono, perché poi alla fine il, il punto qual è? Che in tutto, in tutto il film... Eh, come al solito c'è solo un elemento, un personaggio, in questo caso sono personaggi multipli perché sono più bambini, che sono le vittime senza colpa, sono proprio gli innocenti, sono solo loro, tutti gli altri sono tutti in qualche maniera colpevoli di qualcosa, di negligenza, di egoismo, di cattiveria, di vendetta. Questo mi fa riflettere su una, una cosa che eh, Park ha voluto fare, che è un po' metà cinematografica. Uh, lui nell'ultimo film ha voluto prendere gli attori degli altri due film e a ogni attore gli ha fatto fare qualcosa cioè gli ha dato un ruolo piccolo, o grande che sia in Lady Vendetta quindi gli attori di Mister Vendetta e All Boy sono anche in Lady Vendetta, però si scambiano, si scambiano i ruoli chi era buono tra virgolette in All Boy cambia ruolo, chi era eh, innocente o comunque insomma rimescola le carte e secondo me in, eh, in questo contesto del nessuno è pulito tutti prima o poi sbagliano tutti prima o poi sono i cattivi di qualcuno rimescolare anche le carte in termini di chi interpreta chi quindi riprendere tutti gli attori e ributtarli nel calderone e ridargli i ruoli è un po' come un po' come dire a livello proprio extra film, quindi mettere fuori, da, fuori dal film, è un po' come dire ciao Iliose, benvenuta, è un po' come dire tutti sono, possono essere colpevoli o diventare colpevoli, non esserlo e poi diventarlo, ciao Andrina, benvenuta. Possono diventare colpevoli eh, in un secondo momento, quindi, eh, ci, ho visto, eh, ci ho visto questa cosa qua. Fondamentalmente, il, eh, quello che c'è da dire sul contenuto del film è questo: è questo, cioè, è lo stesso più o meno contenuto che c'è negli altri film, ma qua in modo strutturato, appunto, mentre negli altri film è, è qualcosa di molto più istintivo e caotico. Quindi, è come Sembra quasi veramente un fin di chiusura di questa, di questa trilogia. A parte appunto i contenuti di trama, di, di motivi, ovviamente che vi devo dire ragazzi? Cioè esteticamente è meraviglioso, è veramente stupendo, eh, Non è imbarazzante parlare di tecnica di fronte a un maestro del genere, questo non è un, un regista qualunque, questo è un regista al di sopra di tantissimi registi. questo è un maestro del cinema, che, che fa qualcosa di meraviglioso esteticamente, ogni inquadratura è stupenda, ogni eh, cosa è calcolata nei minimi dettagli, anche se in realtà io ho visto che comunque lui è uno che, eh, anche durante le riprese, comunque fa delle scelte, dei cambiamenti, quindi... È una persona che mh, lavora tanto anche nel, nella, durante la lavorazione, quindi non è tutto sempre... Eh, cioè, probabilmente è tutto molto preparato, però eh, lui è anche aperto a dei cambiamenti. L'edizione, questa qua, questa, è veramente strapiena di extra. Trovate veramente dozzine di interviste ai protagonisti c'è cioè il backstage, c'è cioè un sacco di roba veramente stupendo e gli attori sono boh ragazzi io li amo tutti cioè sono tutti stupendi a parte quanto sono belli lo dico proprio in generale per non fare un discorso sessista perché sai sì, le, cioè, le donne sono veramente belle ma anche gli uomini sono veramente tutti estremamente belli, ma quanto sono belli i coreani ragazzi, sono fighi è chiaro che loro sono attori sono un po' più belli del, della, della media però eh, sono veramente stupendi e sono attori eccezionali eh, ve ne rendete conto ancora di più quando ovviamente vedete il film in lingua originale e quando vedete il backstage e vi rendete conto di come sono capaci di entrare nella parte eh, in un contesto così comunque di caos perché i set sono sono costellati di persone eccetera